No? Ecco. E quindi ci siamo appuntate alcune cose che possono sicuramente rendere agevole e piacevole non solo lo studio di questo salmo, ma anche la recitazione di questo salmo, la preghiera con questo salmo. Perché diventa secondo una promessa della, di Ber, del trattato di Berachot eh, del, del, del giudaismo, del tardo, tardo giudaismo, e. Eh, la promessa è che se si recita e si prega questo cuore, questo Salmo col cuore, e si fanno proprio le parole di, di Davide, e beh, se si fa questo tre volte, tre volte al giorno, sicuramente ogni carne, non solo i figli di Israele, parteciperanno all'Olam Abba, che non è una cosa da poco. Perché veniva detto questo? Veniva detto questo perché qui si sono sintetizzate focalizzate tutte le lodi che Dio stesso attraverso lo Spirito recita in questa dimensione trinitaria eh, a se stesso la lode che Dio dice di sé ma dicendole di sé riferendola a sé coinvolge in un atto eh, cosmico dall'uomo via via tutte le sue creature perfino le creature angeliche la lode quindi partecipa mette sulle labbra dell'uomo la lode e partecipa l'uomo quindi alla lode di dio in dio insomma questa dimensione che già i padri della chiesa definivano trinitaria e, alcune curiosità alcune cose importanti di questo salmo che ovviamente se gradite eh, possono così aiutarci nella lettura nella preghiera nello studio e nella assimilazione di queste divine parole teila le david è veramente di Davide questo Salmo. Come autore sì, ma come redazione, noi avendo un testo ricco di aramaismi, eh, diciamo che la redazione finale è molto vicina a noi. Diciamo, potremmo dire, alcuni grandi maestri dicono tra il III e il II secolo eh, avanti l'era volgare. Non solo, ma ci sono anche, eh, per sottolinearne l'attualità, la, la, la, dell'epoca cristiana possiamo dire che eh, molti sono i riferimenti anche alla letteratura apocalittica pensiamo a Daniele capitolo 3 dal versetto 32-33 fa riferimento a questo salmo ma anche nell'apocalittica cristiana alcune eche di questo salmo vengono così richiamati anche nel 14esimo capitolo dell'Apocalisse. Voi sapete che l'Apocalisse è così inficiata da tante lodi cosmiche che erano ovviamente vissute dalla, dalla chiesa, primitiva e questi lodi si attaccano decisamente al Salterio in modo particolare a questo a questo Salmo. Ehm, è un inno acrostico eh, ci sono tutte le, iniziano i versetti i 22 versetti eh, 21 se teniamo l'ultimo eh, diciamo a binario doppio manca solo la Nun però la Nun sia nella 70 sia nel salterio di Qumran eh, viene com comunque recuperata per darne diciamo una, una struttura globale senza senza, senza buchi ecco eh, abbiamo detto che la tradizione rabbinica dice che questo è un salmo talmente focale nella pietas di Israele che insieme al salmo 90 al salmo 19 e ai salmi alleluiatici, che dal salmo 146 arriveranno al, 100, al 150, diventano il nucleo importante della preghiera di shakrit di shabbat quindi se pensate se un salmo entra nella liturgia sabbatica della sinagoga liturgia per modo di dire perché la liturgia è quella del tempio ma pur per lei insomma capite l'importanza di questo salmo ecco riuscire a mettere in bocca eh, che lo spirito di dio riesca a mettere sulle labbra dei figli di israele eh, questo salmo di shabbat eh, e per il mattino nella grande teila del mattino capite l'importanza di questo di un'allusione che noi troviamo al versetto 16 eh, sembra rintracciabile nelle parole di barnaba e paolo a, a listri quando dice eh, leggo il testo di atti 14 17 dio non ha cessato di dar prova di sé beneficandolo e concedendoli dal cielo piogge e stagioni, ricche di frutte, fornendovi cibo e riempendovi di delizi i vostri cuori. E quindi capite come anche nel Nuovo Testamento, abbiamo citato prima Apocalisse, e qui adesso abbiamo addirittura Paolo e Barnaba, abbiano fatto diciamo, bottino di questo, di questo salmo anche nelle catechesi, che noi potremmo definire sempre cristologiche, e inniche cosa possiamo dire questo salmo secondo i grandi padri della chiesa manifesta la lode di dio per se stesso insegnando all'uomo come è conveniente rodarlo quindi eh, recuperare l'uso dei salmi in generale per eh, manifestare la gloria di dio credo che sia non solo un atto dovuto è un atto, diciamo, primario della, della, liturgia, della liturgia della Chiesa protocristiana, ma anche eh, un dovere dei cristiani di oggi. Tante volte si sente dire, ma sembrano preghiere artificiali, sembrano preghiere, eh, diciamo, un po' bigotte, no? E, e io credo che ci si debba un po' slegare da questo aspetto, eh, diciamo così, di... di, di, di spontaneismo spirituale perché ricorda di più ehm, un'ideologia legata alla New Age che alla tradizione cristiana. E mi spiego meglio. Quando ehm, Dio ha voluto che i salmi, il libro dei salmi fosse inserita nel, nel Tanakh come primo libro dei Ketubim, non dimentichiamoci mai che i salmi sono divisi in cinque libri ed è considerato una specie di, togliamo specie, una specie di, specie, di Torah, usufruibile al popolo per pregare, Dio lo fece per due motivi. Primo motivo perché è una preghiera di popolo. E il popolo secondo Dio, così come la Chiesa, quindi Amisrael e la Chiesa, la sposa e il popolo, due realtà volute da Dio intimamente, come popolo, sia la Chiesa che, che il popolo, bisogna che preghi con un cuore solo, un'anima sola. Cioè, come se fosse una personalità corporativa. Ecco. Quindi, eh, non è l'uomo, come membro di popolo, membro di chiesa, che può decidere quando, come, cosa dire Dio nel momento in cui Dio lo chiama alla preghiera. Poi, fermo restando alla preghiera personale, che può essere ispirata ai Salmi, ispirata alla lettura della Scrittura, quella che veniva, chiamato, no? eh, veniva chiamata nella tradizione cristiana la Lezio. Eh, oppure la preghiera spontanea, che, eh, alla quale lo stesso Apostolo Paolo eh, ci richiama dicendo pregati in ogni tempo, quindi non solo i tempi dettati da Dio, con i salmi, con gli inni, con i cantici spirituali, ma anche con la preghiera personale. Quindi le due realtà non si devono mai mai eh, eliminare. Non si può eliminare la preghiera di popolo, eh, lo dico perché tanti di voi mi scrivono e mi dicono questo, ma mi sembra una preghiera artificiale. Ma è la preghiera di Cristo, è la preghiera degli Apostoli, è la preghiera della Chiesa che è convocata nei tempi eh, che i salmi stessi ti, ti, ti propongono. Ci sono dei salmi specifici del mattino, legati al sacrificio no? del Tempio, dei salmi del meriggio, legati a dimensioni spirituali e ai, e ai sacrifici del meriggio al Tempio, e poi i salmi della sera, legati ai sacrifici tamil della sera e alla sera stessa. Ci sono i salmi legati alla notte. Ebbene, questo salmo riacchiude un po' in sé Tutte queste diciamo, situazioni diciamo, mh, legate all'economia salvifica. Nella tradizione orientale bizantina, il Crisostomo applicava il Salmo addirittura alla riconciliazione e alla dimensione liturgica, della, niente poco di meno che dell'Eucaristia. Perfino la letteratura profana ebraica, pensate a Singer. Grande premio Nobel della letteratura ebraica, apro un'altra parentesi, se vogliamo conoscere l'anima di un popolo non è sufficiente leggere solo la scrittura, bisogna leggere anche tutta la letteratura, certamente profana, del popolo stesso. Per il semplice motivo che quando poi leggiamo la Bibbia capiamo a chi Dio la indirizza, che tipo di humus di accoglienza c'è dall'altra parte... E come i figli di Israele l'hanno pensata negli ultimi 3.000 anni. Singer dice così eh, nel romanzo La fortezza. Me lo sono annotato perché credo che sia una cosa interessante. A pagina 78, eh, edizione Milano dell'81, dice, non faccio il nome della, della casa editrice per non fare pubblicità, però, dice, ricordò il precetto secondo il quale la preghiera deve essere recitata lentamente come uno che conti le monete d'oro. E infatti le sacre parole non erano forse più preziose di qualsiasi moneta. E cita questo Salmo, nella traduzione ovviamente di chi ha tradotto il testo di Singer per noi. Il Signore è giusto in tutti i suoi modi e benigno in tutte le sue opere. Il Signore è con tutti coloro che lo invocano, con tutti coloro che ricorrono a Lui in verità. Egli esaudirà il desiderio di coloro che hanno timore di lui, ascolterà il loro grido e li salverà. Conclude Singer, un'anima laica, un'anima che richiama gli Stötel, no? Della Polonia. Quindi siamo a fine Ottocento, eh, le ambientazioni, poi chiaro siamo nella letteratura del Novecento. Dice così, quali parole? Sentite. Dio è vicino a tutti coloro che lo chiamano. E lui aveva in mente quel tipo di ebraismo, ashkenazita, no? Immaginatevi, la, la, la Polonia dei Ghetti, specialmente il Ghetto di Varsavia. Basta che uno lo implori ed egli risponde: quanto pallide erano le follie del mondo dinanzi alla verità! Queste ambientazioni normalmente sono il periodo, magari anche della Belle Époque, questo mondo è così è un po' vacuo, e che aveva dato un'illusione di pace che poi. E dopo circa una ventina d'anni, forse una trentina d'anni per essere più precisi, crollò, ecco, crollò, nella prima grande guerra mondiale, che poi portò a tante tragedie, il popolo ebraico come prima parte della seconda parte della seconda guerra mondiale, che non era altro che il secondo tempo della grande guerra, chiamata la grande guerra, ecco. Finisce così, quante pallide erano le follie del mondo dinanzi alla verità, e cita questo salvo, quindi perfino eh, la letteratura profana ebraica, eh, ci dà delle indicazioni per gustare, capire, pregare e leggere questo Salmo almeno tre volte al giorno. Nella prima parte del video eh, farò, diciamo, una, sto facendo, e farò una disamina un po' generale per farci amare questo Salmo, poi nella seconda parte del video, a Dio piacendo, eh, in settimana, vedremo le parti proprio per studiare queste 3-4 sezioni, adesso vedo come propinarvelo al meglio per non essere così pesante, ricordo sempre che se per caso vi dovesse piacere il canale mi raccomando iscrivetevi, accendete, iscrivetevi, accendete la campanella che avrete, così avrete le nostre notifiche mie di tutto lo staff, anche se adesso siamo nel periodo estivo, vedete la camisa <ride> a Baiana e, e se vi interessano fare i nostri, i nostri corsi potete abbonarvi alla, al canale. E fate circolare se vi piace. l'inno è tutto incentrato su Dio, un Dio che, come Re, Signore dello spazio e del tempo, il termine Colam è usato spesso, occupa, diciamo, tutta la scena dell'essere. Ecco, credo che questo sia importante. Abbiamo detto che già nel trattato di Berakot, ma anche in Senadrim, eh, il trattato di Senadrim, nel Talmud, al foglio 13 2 sulla base di questo salmo aveva riconosciuto che non solamente israele ecco quindi questa visione cosmica non solo sulle creature ma anche per la soteriologia dell'universalismo del periodo medio giudaico non solo israele ma tutti gli uomini giusti posti tra i gentili potranno far parte dell'olam abba questo quest'idea diciamo che poi viene un po modificata no nel periodo tardo dei Tannaim, quindi nel periodo anche degli Amoraim, eh, insomma sostanzialmente dopo, la, la, la, la, dopo Rabakiva, dopo il 135, dopo la costruzione, la distruzione di Gerusalemme, e la costruzione di Elia Capitolina, poi questa idea cambia, però l'idea spirituale di questo universalismo, che sta chiamato universale alla salvezza, in questo salmo c'è. Vi ho detto che la lettera Nun mm, nel testo masoretico non appare è assente, ma viene ricomposta a Qumran nella 70, nella pescita, che è la parafrasi siriaca, scusate, la traduzione siriaca del testo ebraico, e da Girolamo nel manoscritto del testo masoretico, dopo il versetto 13, viene ricomposta con una radice n apostrofo mn, che vuol dire nememet, cioè nella fedeltà, eh, le Adonai, le Elohim di Dio nelle sue opere, eccetera, eccetera amoroso in tutte le sue azioni quindi comunque viene recuperata anche se nel testo masoretico voi non la trovate allora mh, alcune caratteristiche eh, di questa lirica eh, l'inno è definito con Teillah l'ode, normalmente noi abbiamo il plurale no? Teillim, che, che poi è il nome del libro dei salmi noi li chiamiamo psalmoicon con l'accezione greca, però di fatto è telin, quindi al plurale. In questo caso abbiamo la Tela, è l'unica volta che appare questo titolo che invece al plurale caratterizza un po', un po', diciamo, tutto il libro del Salterio. La prima persona singolare, questo lo troverete quando alla fine leggeremo il Salmo, la prima persona singolare si alterna alla terza plurale. Il poema ha anche la struttura chiastica, quindi normalmente con la struttura A, B, C, poi di nuovo C, B, A. Perché? Perché ci sono alcune parole focus, alcuni, alcuni aggettivi focus che vengono ripresi dal salmista con un'abile no? eh, diciamo, tecnica di eh, redazione. Ovviamente questa è molto tardiva, perché se l'autore Davide, e quindi si va a 800-900 anni prima. Della redazione finale, ebbene tutto questo materiale poi viene ricomposto da un redattore ben sapiente di queste tecniche. Ecco. in questi versetti risuona per quattro volte la parola Malkut, regno, quindi si sottolinea sempre la Malkut HaShamah, ma il, il regno di Dio, il regno dei celesti, il regno dei cieli, mentre i singoli versetti iniziano con le lettere, eh, soprattutto diciamo dai versetti 11 e 13. Eh, Cavod, le, leodia e Malkutah. L'acrostico è Melech, regno. Quindi questa forse è la, è, la, è, la, è la parte più arcaica del Salmo, perché vuole, diciamo così, eh, esaltare eh, il termine regno, Dio Regna, la Donai Malach, e la Malkutah, cioè il regno stesso di Dio, e Dio come re. Ecco, quindi non solo questi tre versetti dall'11 al tredici eh, richiamano mnemonicamente la mem, la lame del, e la caf e la, e la, e la, e la ricordano, ricordano proprio non solo a chi deve recitare il Salmo l'inizio dei de, de, de tre versetti sulla tematica del Regno ma anche i versetti stessi hanno come focus il il tema del regno ecco. non solo è significativo che il poeta abbia voluto porre in posizioni anche strategiche il verbo barak berakha eh, e quindi questo stretto collegamento tra regno e benedizione troviamo in questo salmo e poi concludo con la lettura del salmo stesso 21 vocaboli specifici nei quali si manifesti il concetto di creazione redenzione giustificazione Giustizia e perdono. Quindi abbiamo un Dio ben diverso dal Dio della teologia, il Dio della filosofia. Abbiamo un Dio appassionato, un Dio che manifesta il suo amore per, le, per tutte le creature da Israele prima e su tutte le creature, i goime, ma anche le creature, intese i viventi, gli animali i vegetali. Quindi una vicinanza a, a queste creature che lui con le proprie mani crea e, e possiamo dire che questo, questo salmo. In questo Salmo Dio si loda attraverso la bocca del salmista e richiama a tutti gli uomini, a tutto il creato, la, ehm, la potenza della sua creazione in funzione del, della salvezza. E quando si loda Dio, un re amoroso e tenero, si fa quindi lo zicaron delle opere di Dio, automaticamente si apre alla possibilità di chiedere a Dio la redenzione, insomma, il Dio Redentore è il Dio Creatore, è il Dio vicino agli uomini e, e non solo a tutta la creazione. E come prima cosa ci insegna a lodarlo. Voglio lodarti, voglio esaltarti, orè mio Dio, benedire il tuo nome in eterno per sempre. Ogni giorno ti voglio benedire e lodare il tuo nome in eterno per sempre. Inizia con l'alef, questo è il bet, Gimel. Grande è il tetagramma, degno di ogni lode, insondabile la sua grandezza. Dalet. Una generazione proclami all'altra generazione le tue opere, annunziano le tue gesta. He. La gloriosa maestà del tuo splendore e i tuoi atti prodigiosi voglio meditare. Vav. Dicano la potenza delle tue terribili azioni. Io voglio raccontare le tue imprese. Zain. Diffondano il ricordo della tua immensa bontà e clamino la tua giustizia. Et. Pietoso e tenero è il tetagramma, lento all'ira e grande nella fedeltà. Tet. Buono è il tetagramma verso tutti, la sua tenerezza e su tutte le sue opere. Yod. Ti rendano grazie, o tetagramma, a tutte le tue opere ti benedicano i tuoi fedeli. Kaf. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua forza. Lamed, per far conoscere ai figli dell'uomo le sue gesta e la gloriosa maestà del suo regno. Mem, il tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio di generazione in generazione. Salta la nun, abbiamo Samek. Tetagramma sostiene tutti quelli che vacillano e rialzano tutti quelli che sono caduti. Lain, gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu dai loro il cibo a suo tempo. Pe, tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Questo è un testo che normalmente si è sempre recitato prima dei pasti. Sadi, giusto è il signore, il tetagramma in tutte le sue vie, fedeli in tutte le sue opere. Kof, vicino è il tetagramma a tutti quelli che lo invocano, a tutti coloro che invocano con fiducia. Resce e gli compie il desiderio di quelli che lo temono, ascolti il loro grido e li salva. Sin o Shin, a Il Tetagramma protegge tutti quelli che lo amano, ma disperde tutti gli empi. Tav, dica alla mia bocca la lode del tetagramma e ogni vivente benedica il suo nome santo in eterno e per sempre. Quindi finisce come inizia. Finita la prima parte, nella seconda parte... Vedremo di come affrontare la struttura e le dinamiche teologiche di questo salmo per poterlo capire meglio e pregarlo ancora meglio. Ci vediamo nella seconda parte.